Nel loro essere create da chi? È il famoso passivo teologico. Si è santificato il tuo nome da chi? Da te, non da noi. È un passivo teologico. Quando Adamo dice, essa è carne della mia carne, e ossa della mia ossa, si chiamerà donna. Da chi? È un passivo teologico. Non è lui che la chiama donna, perché sennò avrebbe potere sulla donna. I passivi teologici dunque sottintendono sempre come complemento da gente Elohim,